Ok, allora, oggi iniziamo a parlare con un po' di eh, diciamo, anticipo del, del prossimo argomento del corso, quindi chiuse le parti sul, sui casi d'uso, di cui abbiamo, avremo ancora due settimane, questa è la prossima, la allora, prenderemo in laboratorio e <ride> magari che dedicheremo qualche ora di esercitazione il passo successivo è quello di dare più, maggior concretezza al caso d'uso caso d'uso che per noi era una descrizione testuale, abbiamo definito lo scenario di successo, i scenari alternativi ma il passo al momento era ancora una serie di interazioni logiche tra l'utente e il sistema e così volevamo che fossero. Il passaggio successivo è quello di passare invece all effettivamente alla progettazione la concezione perlomeno dell'interfaccia grafica dell'interazione vera e propria quindi alla fine quelle informazioni che abbiamo detto che il sistema, l'utente si scambiano come fanno a scambiarsi come facciamo diciamo, le videate, le schermate, eccetera allora per, prima di poter arrivare a questo punto quindi progettare effettivamente come gli elementi vengono composti sullo schermo e quali sono i criteri con cui farlo dobbiamo fare una parentesi più o meno lunga che ehm, ci occuperà un po' oggi un po' giovedì su quali sono le tecnologie di base con cui vengono costruiti oggi la maggior parte dei sistemi informativi e parliamo dei sistemi informativi cosiddetti web based o web sistemi informativi che usano per il loro funzionamento le tecnologie di tipo web che sono eh, se si escludono diciamo così le, le applicazioni mobili quindi la parte di front end degli, dei, dei sistemi informativi che eh, tipicamente girano su smartphone o tablet, quindi escluse quelle che in realtà cominciano a esserci ma sono ancora la minoranza eh, tutto il resto, quindi la totalità dei sistemi informativi, oggi vengono sviluppati con tecnologie di, di tipo web, che poi è una eh, diciamo così, un insieme molto ampio di tecnologie e di soluzioni però è diciamo così, quello che va per la maggiore. tecnologie diciamo, della generazione precedente tipo client-server in cui hai eh, un software installato sul computer client e un software installato sul server che si parlano eh, oramai non si utilizzano più no? principalmente per costi di, di, di manutenzione e gestione dell'installazione di un client su 12.000 macchine che poi devi aggiornare una ad una nel momento in cui ha una versione nuova del client um, quindi parliamo di questi in sistemi informativi web um, che cosa sono? che cosa intendiamo? Beh, intendiamo quella famiglia di sistemi informativi che per le comunicazioni tra i vari uh, elementi dell'architettura quindi tra i vari server che collaborano a, alla, al funzionamento del sistema informativo e tra il server e il client, e quindi l'utente o gli utenti ebbene, architetture informativi nei quali le comunicazioni avvengono tutte con l'utilizzo di standard che sono derivati dalla rete internet nel mondo dei sistemi informativi la rete internet è molto giovane Sistemi informativi, diciamo così, i primi sistemi informativi governativi e bancari c'erano già negli anni 60, eh? del secolo scorso. Internet come idea, come prototipo di ricerca è nato 15 anni dopo e si è diffuso solamente negli ultimi 10-15 anni. Mm? Eh, ma l'idea e il funzionamento dei sistemi informativi è molto molto precedente. Uh, e ovviamente anna, avevano soluzioni diverse per, per far comunicare i vari, i vari eh, dispositivi, in particolare buona parte eh, basati su reti di calcolatori dedicate, reti locali, reti geografiche. Cosa è successo? Che ehm, l'esplosione di internet ha, eh, ha indotto un effetto di scala per cui eh, se tu volevi Costruire un sistema informativo nuovo ti trovi già tutta una serie di cose già pronte ti trovi anche oggi, tutta una serie di cose già pronte ad esempio tu hai già la certezza di avere degli utenti i quali sul proprio computer hanno un browser ce l'hanno già, non è che lo devono installare per collegarti al tuo sito ce l'hanno già, hanno già un computer, hanno già un browser, hanno già un collegamento internet, ce l'hanno già, perché gli serve per altre cose quindi se io riesco a usare le cose che gli utenti hanno già, uno, ho dei barri delle barriere d'accesso minori per gli utenti. È più facile per gli utenti arrivare a me, al mio sistema informativo, perché non deve fare nulla di preparatorio. E due, ho dei risparmi incredibili, perché io non devo sviluppare nessun programma che il mio utente dovrà installare sul suo computer perché se io prendo un programma e lo faccio installare sul computer dell'utente poi ho il problema di aggiornarlo, di mantenerlo, di fare assistenza di fare aggiornamenti e tenere conto di tutte le varianti, sottovarianti, di tutte le versioni di possibili sistemi operativi che può avere l'utente eccetera eccetera è un costo che per me scompare quello della manutenzione, gestione, aggiornamento di un software che gira sul computer dell'utente questo è già un grosso risparmio in realtà non è neanche il più grosso, nel senso che usando le tecnologie nate per internet, quindi nate per una cosa completamente diversa, internet, una rete che è stata pensata per diffondere informazioni, adesso entreremo un pochino più nel dettaglio in questa lezione su che cosa sono, cosa si intende con le tecnologie di internet, no? adesso cercando di capire dove voglio arrivare um, diciamo internet ha standardizzato tutta una serie di linguaggi di programmazione tutta una serie di protocolli di comunicazione tutta una serie di eh, modalità di costruire interfaccia. tu hai due siti che sono completamente diversi fanno cose completamente diverse che so, uno è un sito di notizie l'altro è un sito di gioco online, quello che volete ma sotto sotto sono fatti nello stesso modo usano gli stessi meccanismi, usano le stesse tecnologie. E questo fa sì che queste tecnologie non devono essere sviluppate ad hoc per il sistema informativo 1, 2, 3, 4. Sono le stesse che ovviamente differiranno dal punto di vista applicativo, cioè dalle cose che fanno, ma il modo con cui memorizzano i dati è lo stesso, il modo con cui presentano l'interfaccia all'utente è lo stesso e così via. Allora questo di nuovo abbassa i costi di investimento, per costruire nuovi sistemi informativi perché uso infrastrutture, software in questo caso che già ci sono in buona parte vedremo sono anche infrastrutture a basso costo cioè con una buona componente di software open source e soprattutto posso dal punto di vista del personale far uso delle persone che sono già esperte nella creazione di applicativi internet se io avevo il mio sistema informativo, col mio data center, sviluppato su macchine di un certo tipo, con codifiche di un certo tipo, dovevo innanzitutto, per avere i programmatori, dovevo innanzitutto prendere le persone e formarle sul mio modo di lavorare, i miei linguaggi, i miei sistemi, i miei standard, i miei protocolli. Adesso non più, perché il modo di lavorare all'interno, sì, c'è ancora questo, ma molto meno, perché molte delle cose che un programmatore deve sapere per lavorare in un sistema informativo web sono le stesse che deve sapere per lavorare in un altro sistema informativo web, quindi è anche molto più facile reperire risorse esperte per poter lavorare in questa tematica, quindi abbiamo una serie di vantaggi, principalmente dati da un fenomeno internet che è esploso per conto suo. E allora ci saltiamo sopra perché tanto ci conviene. Questo qui è un po' eh, lo, lo spirito. Vabbè, qui non, non sto a raccontare di cose che sapete meglio di me. Eh, e questo, da, eh, diciamo, nel momento in cui il sistema informativo, inteso come ente di business, no? eh, ente facente parte del processo di business, è entrato nel settore di internet, sono nate tutta una serie di modalità particolari. Poi è vero che ogni giorno, ogni settimana se ne inventa una nuova, si inventa un nuovo modello di business si inventa una nuova modalità di collaborazione si inventa una nuova modalità di lavoro quindi le categorizzazioni che potevano esserci negli anni 2000 eh, adesso in realtà sono, sarebbero molto più ramificate no? però si sono venute a creare una serie di tipologie no? di applicativi internet applicativi basati su internet eh, che potevano coprire varie funzionalità dei sistemi informativi, Guarda, ci sono alcuni esempi di cose che sono state create sono state rese possibili che eh, vanno al di là della pura comunicazione cioè attraverso internet oh, è, è vero che oggi sembrano scontate le parole che sto dicendo ma adesso faremo un, un flashback storico per cui vedremo che in realtà sono un risultato non sono un dato di fatto un risultato di un processo ehm, non sto solo usando la rete internet per distribuire informazione ma lo sto usando per gestire dei processi dei processi anche di business, eh? e quindi eh, sono i nostri cosiddetti sistemi informativi, con una complessità eh, diversa, eh? nel senso che se andate a prendere eh, una, uno dei siti o portali, o chiamateli come volete, che oggi vanno per la maggiore su internet, eh, e provate a elencare i requisiti funzionali, no? prendete. Eh, Insomma, prendete Twitter, prendete Facebook, elenchiamo le cose che puoi fare. È difficile riempire più di tre pagine di requisiti funzionali. Fai poche cose, tutto sommato. Rispetto, rispetto a cosa? Rispetto, che ne so, prendi un sistema di prenotazione di aerei, prendi un sistema di on banking, prendi un sistema eh, di gestione del bilancio di un'azienda attenzione, quando dico sistema di un banking non dico solamente la parte che vede l'utente finale che è estremamente semplificata ma anche la parte che vedono gli impiegati della banca allora quei sistemi sono molto più complessi dal punto di vista funzionale rispetto ai sistemi che sono pensati diciamo così, per comunicazione per, per l'ambito più sociale e comunicativo quindi eh, i sistemi informativi aziendali hanno sfruttato le tecnologie internet su livelli di complessità molto più elevati rispetto a quelli delle altre, eh, degli altri tipi di, di applicazioni. Ehm, vabbè. Proviamo a capire come sono fatti questo punto. Mm? Allora, prima di capire come sono fatti, entrare nel dettaglio. Io volevo, se internet mi assiste, perché è un'altra delle cose che oggi non funzionava. Venerdì 17 era la settimana scorsa, ma a me si è materializzato solo oggi. Infatti. Eh, adesso e l'uroma non funzionava Dai. allora Questa animazione, che sembra un groviglio tratto da qualche film di serpenti che si combattono, cose varie, cerca di riassumere in un'unica immagine le tecnologie web. E imparare web non è come dire imparo Java, un linguaggio, le sue librerie gli strumenti di sviluppo, posso imparare meglio o peggio, posso conoscere di più o di meno, ma quello è l'ambiente, l'ecosistema. E il web, web no. Allora, vi, vi aiuto a leggere questo grafico. Vediamo se riesco a diminuire un po' lo zoom così da poterne comprendere una parte maggiore. Allora, torniamo indietro da quando le cose erano, erano facili. Ok, allora, qui abbiamo del, dei chiamateli nastri o serpenti, come preferite, colorati ciascuno dei quali rappresenta una tecnologia ad esempio il primo che nasce questo è http che è il protocollo di trasmissione il nastro blu poi c'è html e vedete che un determinato standard a un certo punto evolve questo standard html versione 1, versione 2, versione 3, 3.2, 4 e così via Quindi, ogni colore, ogni nastro è uno standard diverso eh, che vengono diciamo, introdotti negli anni sopra, ovviamente questo è un'asse dei tempi quindi qui abbiamo 1991 92, 93 e così via hm? voi di che anni siete? 93 eh, siamo quegli anni lì okay? eh, le righe orizzontali invece, queste nere Rappresentano i browser, Mosaic, Netscape, Opera, Internet Explorer e anche loro con le loro versioni, che qui c'è Internet Explorer, versione tal dei tali, 5.5, 6, Safari, che si usa sui Mac, Firefox, Chrome, che è l'ultimo arrivato, con le varie versioni. Cosa succede? Che all'inizio il mondo era facile, nel senso che c'erano due o tre browser, parliamo degli anni 95-2000, quest'arco qua in cui c'è stato il boom di internet, e c'era tutto sommato una manciata di tecnologie, cioè tu per progettare web dovevi ovviamente capirci di HTTP, di HTML, JavaScript cominciava in quel periodo, ma non era ancora troppo diffuso, qui c'è Java, a volte si usava, ma in realtà non si è usato, Flash non rompeva ancora le scatole perché è arrivato dopo, e, e quindi con HTML e HTTP te la cavavi eh, abbastanza. Poi man mano che si andati avanti ci sono introdotte nuove tecnologie, ah, l'unica ecco, cosa che non ho ancora detto è l'intersezione tra i nastri e le linee, quindi quando io vado su un nastro, si interseca con il browser, mi fa vedere da, a partire da quale versione di quel browser quella tecnologia è supportata qui c'è scritto che Flash è stato introdotto per primo dentro Netscape nell'anno tra il 96 e il 97 Internet Explorer ha cominciato a supportarlo qua dalla sua versione 4 che era intorno al 98 e così via quindi andando avanti cosa vediamo? vediamo che in questo grafico si aggiungono nuovi nastri, nuove tecnologie ma mi cadesse una mano non ne vedo nessuno morire cioè nessuna di queste tecnologie a un certo punto scompare si aggiungono solamente fino ad arrivare a un'esplosione degli anni più recenti no? in cui è vero che ci sono tecnologie che sono eh, diciamo, indicate qua ma che sono a livello di dettaglio più basso sono cose più piccole rispetto alle innovazioni dei, dei primi tempi però questo, questa serie di nodi che vediamo qua in fondo di cui non capiamo più nulla ci dicono che c'è stato un fermento molto forte a partire, se vogliamo, da questo momento qua vedete che qui le cose erano comunque complicate ma comunque gestibili da questo momento in qua arriva Chrome, arriva HTML5 siamo all'incirca negli anni 2008-2009 c'è stata una rinascita, un boom nuovo di tecnologie web allora cosa vuol dire? Eh, che chiunque lavori nell'ambito web deve comunque saper gestire tanti linguaggi tanti ambienti di programmazione quante sono le sue dita no, non bastano eh? perché ogni applicativo web alla fine è un mix di eh, tante tecnologie di tipo diverso oh, poi non è che siamo obbligati a usarle tutte in ogni singola pagina web però perlomeno devi riuscire a orientarti poi magari è un team di sviluppo per cui hai la persona che è più, che più diciamo, ferrata sul front end e quindi fa CSS, JavaScript, JavaScript, c'è cioè quella che è più ferrata sul back end e quindi fa la parte di Java, o PHP e, e l'altro che invece lavora sui database però ognuno deve avere comunque una visione insieme di tutte queste tecnologie non è nato in modo organico. No? Se ci fosse stato il signore internet che diceva adesso si fa così, no? eh, allora tanto di effetto eh, allora probabilmente sarebbe stato più semplice. Eh? Ma nessuno ha, la, ha il potere di poterlo fare. Eh, I primi anni, ma ancora oggi, sono chi, i creatori di browser, che hanno interesse ad innovare per far sì che il loro, il loro prodotto venga usato più degli altri perché? Perché è più bello? Perché è ancora più bella? No! Perché è più veloce? Perché usa tecnologie nuove? Perché permette di fare cose in più, cose nuove. Mm -hmm. Quindi questo è un pochino il marasma, noi... Eh, nel termine del quale noi dobbiamo supportare un sistema informativo che lo sviluppiamo oggi, magari vorremmo che durasse per dieci anni, se andiamo a vedere anni, il web che c'era dieci anni fa e il web che c'è oggi sono radicalmente diversi. Ah, quindi diventa anche più complesso da gestire. Da un lato ho quei bei fattori di risparmio di cui vi ho parlato prima, dall'altro un ecosistema di standard che non è in mano da nessuno. Se io negli anni 70 compravo un mainframe IBM, io sapevo che da quel momento in avanti dovevo solamente più parlare con i temi di IBM. Mi vedevano raro il software, i sistemi operativi, i computatore e la consulenza io devo smetterci i soldi e magari la conoscenza di che cosa devo fare ma fine, avevo un interlocutore solo no? il mio universo era chiuso lì nel campo web non è così quindi dal punto di vista organizzativo no, è, è, è molto più complesso allora noi cerchiamo di adesso cercherò di darvi un flash su quali sono le principali tecnologie di questo genere le più fondanti essenzialmente no? non l'ultima moda dell'ultimo anno perché altrimenti ci ci perdiamo. Con che scopo? Non sicuramente di farvi diventare esperti di web perché non si può, no? né in due ore, né in quattro, né in quaranta, eh, ma di recepire qual è il meccanismo base di funzionamento di tutte le applicazioni web, perché poi alla fine qui non c'è scritto che queste tecnologie sono fatte per Facebook o per home banking o per Gmail, sono trasversali. Questo è bello. Qualunque applicazione, qualunque dominio applicativo alla fine usa queste tecnologie oggi. Però dobbiamo riuscire almeno a capire il meccanismo di base di funzionamento per riuscire a distinguere ciò che è fattibile da ciò che non è fattibile. Perché se no non possiamo progettarlo. Quando passeremo dai casi d'uso alle interfacce dobbiamo renderci conto che se un elemento dell'interfaccia è in quel luogo è lì chi ce l'ha messo, quando ce l'ha messo cosa può fare, cosa non può fare perché a differenza di un applicativo client server un software sviluppato ad hoc che sta sul computer che nel momento in cui lo lancio fa tutto quello che vuole scrivete avete un programma in java fate, fate ciò che volete informate il computer bene no? perché avete il controllo completo della macchina nel momento diciamo, all'interno del sistema operativo in un applicativo web, ricordatevi che l'utente non installa niente sul suo computer tutta sta roba qua, gira dentro il browser quindi è sottostà alle leggi di funzionamento del browser che tra l'altro, guarda caso, non sai neanche quale browser avrà l'utente io avrò mille utenti e avranno 5-6 browser principali diversi quindi li devo supportare tutti allora, come lavoriamo in questo ambito? Um, beh, lavoriamo, diciamo, cioè nel, sono negli anni definite delle architetture di riferimento per quanto riguarda le applicazioni web. Architetture che sono fatte a livelli. Una mostro di una complessità tale non sarebbe mai gestibile o comprensibile da un qualsiasi programmatore se fosse tutto tutto insieme, come, come quella figura ci faceva vedere. Per fortuna, quelle varie tecnologie hanno ciascuna un posto diverso l'affronto fronte di un momento diverso, ha un suo ruolo specifico. Allora, le architetture di riferimento sono architetture molto ehm, strutturate su una serie di livelli, come dicevo. Quindi, ci sono alcuni livelli che sono fissi. Il browser cioè se parliamo di applicazioni web stiamo dicendo che sono applicazioni che l'utente usa aprendo un browser normalmente quindi all'apice dei livelli, livelli più alto è sempre lo strumento che l'utente usa per collegarsi al sistema poi c'è quest'altro pezzo di piramide client che vi commento dopo però partiamo da browser dopodiché il browser cosa fa? sul suo computer non c'è nulla ma attraverso internet si collega al server poi aprite il browser scrivete www.polito.it stiamo dando per scontato che sul tuo computer ci sia un browser che il tuo computer sia collegato a internet che www.polito.it corrisponda a un server web e quando tu apri quella pagina significa che il tuo browser e quel server comunicano e si scambiano delle informazioni come attraverso l'infrastruttura di internet, quindi i protocolli e l'infrastruttura della rete internet. Il server web, vedremo, è un oggetto abbastanza standardizzato, nel senso che il server web che c'è al Politecnico, quello che c'è, che ne so, eh, al Comune di Torino, quello che è sul server del comune di Torino, quello che c'è alla NASA, alla fine sono la stessa cosa fanno la stessa cosa, vedremo che cos'è è gestire il protocollo HTTP hanno un mestiere ben preciso quindi quel livello gestisce la comunicazione col browser i livelli sotto invece sono più specifici il livello sotto al web server, qui quello chiamato application server è il livello applicativo in cui effettivamente c'è la logica applicativa è il livello in cui si distingue che cosa sta facendo questo sito Che come, come la logica applicativa risponde alle richieste dell'utente quali elementi grafici vanno a finire nelle pagine web che l'utente vede è deciso tutto qua sotto a livello applicativo questo livello applicativo ovviamente richiede che ci sia qualcuno che lo programmi e ci sono una serie di linguaggi di programmazione che sono nati o sono stati adattati proprio per costruire applicazioni web quindi un programmatore web molto spesso lavora a questo livello. Il server web è un componente standard che compri o scarichi se open source. Il browser web, idem, è un componente standard che compri o scarichi. Il primo punto in cui cominci a programmare è questo. I livelli superiori sono standard, no? quello che dicevamo all'inizio. Non mi devo più preoccupare di questi livelli, do per scontato che ci siano, che qualcun altro ci stia pensando se poi internet fa un aggiornamento di internet explorer per cui la mia applicazione non funziona più mi ero fidato di un componente esterno su cui non ho controllo e quindi mi assumo ovviamente dei rischi perché non ho, ho deciso di non avere il controllo su tutto perché mi conveniva e con il livello più basso ci sono i dati il database server la logica applicativa lavora ovviamente elaborando dati interrogandoli, aggiornandoli, inserendoli, cancellandoli per questo è il livello più classico, che è in comune con i sistemi informativi di concezione precedente, la parte di modelli concettuali di database. Questa piramide principale che vi ho descritto, adesso poi entreremo nei vari livelli, è così sin dagli anni in cui voi non sapevate ancora camminare, abbiamo visto, eh? era già così dall'inizio perché era a, alla fine che cosa stiamo facendo? stiamo permettendo a un utente che sta dall'altra parte del mondo con un browser di interagire con dei dati che sono qua sotto tutto questo castello se lui questi dati li avesse in tasca non, non servirebbe i dati sono da un'altra parte e in più non vo vogliamo che lui i dati non li veda tutti completamente, non li posso modificare a suo piacere, ma li modifichi o li posso vedere solamente secondo certe regole, e queste regole sono imposte dal livello applicativo. Questo è un po' lo scopo di tutto questa, questo castello. Um, va bene, quello che sta succedendo negli ultimi anni è che sono nati, sempre sfruttando questa piramide, in modi più complessi ancora di costruire sistemi informativi ad esempio se pensiamo a tutto il mondo delle applicazioni mobili cosa sono? sono applicazioni che girano applicazioni software, programmi li devo scrivere apposta, non sono siti web che girano su un dispositivo e anche loro devono accedere a questi dati che sono qua sotto come fanno ad accedere? beh il client che sta qua sopra non gli do l'accesso ai dati sotto questo client farà finta di essere un browser e farà delle chiamate che usano di nuovo l'infrastruttura internet il server web, l'application server per avere le stesse funzionalità quindi internet è nata per avere dall'altra parte un browser con un utente che lo sta usando in realtà, tutto il mondo delle applicazioni mobili sfrutta, per l'integrazione col server, perché l'applicazione se mobile da sola, può essere un giochino, ma se è un sistema informativo avrà sicuramente un server con cui interagire, sfrutta per l'integrazione col server la stessa tecnologia che viene usata dai browser, un po' diversa, ovviamente, il tipo di chiamata sarà diversa, ma comunque le tecnologie sono le stesse. Questo permette di far sì che la buona parte della logica applicativa può essere condivisa tra web e mobile e sul mobile mi preoccupo quasi unicamente dell'interfaccia utente della grafica ma non solo, questo client può essere appunto non un browser, un'altra applicazione che però usa gli stessi meccanismi del browser cioè HTTP per parlare con il server o può anche essere qualche cosa e sta diventando sempre di più così che non è neppure un'interfaccia utente sto pensando a quello che oggi si chiama, adesso ne parlano la cosiddetta internet delle cose, no? poi tutti ne parlano sempre a sproposito, come tutte le, le parole chiave di moda, no? in cui hai degli oggetti che fanno altre cose, ma sono connessi, sono sempre connessi, c'è il termostato connesso, c'è l'antifurto, la telecamera, eccetera, che sono connessi a internet. Che vuol dire? Che vuol dire che a loro volta loro dentro hanno un software che si comporta come un client web. Da, riceve dei comandi sfruttando sempre i protocolli di internet. Quindi questa grossa fetta no, infrastruttura, server web, server applicativo e database, a questo punto diventa accessibile in tanti modi diversi. Quello classico, il browser, quello un po' più moderno, le applicazioni mobili, oppure tanti altri tipi di dispositivi che in modo automatico no, parlano. quando noi facciamo i nostri processi dicevamo manda un segnale a un sistema informativo esterno potrebbero essere cose di questo genere quindi dall'alto posso avere tanti altri tipi di dispositivi che in qualche modo richiedono servizi svolgono funzioni sul mio sistema informativo cosa che si poteva già fare sempre ma adesso è più facile da fare perché le tecnologie con cui farlo sono riuso cose che avevo già per l'interfaccia web eh, a livello più basso, eh, anche, nel senso che è sempre più frequente il caso in cui, quando devo interagire con un mio sistema informativo, a volte mi servono informazioni che quel sistema informativo non possiede. Non ha, non vuole avere, non gli conviene avere. E allora che cosa faccio? Posso appoggiarmi a fornitori esterni di servizio di dati. Quindi nel momento in cui la logica applicativa ha bisogno di informazioni mie, proprie, del mio database, le leggo, le uso, le scrivo. Nel momento in cui ho bisogno di avere informazioni esterne, che ne so, il valore, la valore quota di un'azione, o una presione del tempo, o un orario di un treno, o fate voi l'esempio che volete, sono informazioni che la logica applicativa può reperire dall'esterno. Si collega a delle cosiddette API, delle interfacce di programmazione, attraverso le quali interrogare servizi esterni. E quindi integrare dentro di sé informazioni che provengono anche da servizi esterni. Immaginate un po' come avviene la comunicazione tra l'application server e i servizi esterni, sempre nello stesso modo. L'application server a quel punto finge di essere un client, fa una chiamata a HTTP a un server il quale risponde con i dati. Quindi, intorno a tecnologie di internet è nato un modo standard di comunicare tra sistemi informativi diversi. Non mi vado a inventare un protocollo nuovo, uso quello che ho, uso quello che c'è già, funziona già, e magari ce l'ho già anche, l'utente ce l'ha già per altri motivi, ma io anche sul server ce l'ho già anche per altri motivi. Ah, qui è tutto un fattore di convergenza in certo senso. E in tutto questo, dicevamo, ci sono dei grossi pezzi che sono sempre uguali indipendenti dall'applicativo, dal dominio applicativo, ad esempio il server web, il server di database, ovviamente i dati che ci metto dentro sono miei, ma il, il server di database, so, voglio usare MySQL, o voglio usare Oracle, quello è, poi dentro l'istanza di Oracle ci posso mettere i dati di un social network o i dati di una, di una banca, ma sempre ora qual è no? e quindi il software vero e proprio che fa girare i programmi che stanno girando sono indipendenti da, dalla funzione del sito cioè di fatto la conoscenza di che cosa sta facendo questo sito ce l'ho solamente a livello applicativo tutto il resto è fatto di componenti standard opportunamente installati, configurati, dimensionati per carità ma sono standard li compro sul mercato così come sono devo imparare a usarli, ma non li devo programmare io non mi devo programmare io il database creo la tabella, creo i dati, li inserisco non mi devo programmare io il server web mi concentro sulla parte, diciamo così, di valore aggiunto um, questi livelli in realtà, che sono livelli logici si possono mappare si devono, si dovranno mappare a un certo punto su dei server fisici computer che svolgono, che hanno proprio installato a bordo ehm, l'opportuno software, le opportune applicazioni per svolgere quel ruolo. Il mapping non è uno a uno, ci sono alcuni livelli logici che per via del carico di lavoro che hanno, sulla base anche del numero di utenti, richiedono più server fisici, quindi determinato determinato livello web è fatto da quattro server. Fanno tutti la stessa cosa, perché dal punto di vista logico svolgono una certa funzione unica. L'intero database è fatto da otto server con installato Oracle in clustering che si scambiano i dati, li condividono, eccetera. Oppure per sistemi più semplici potremmo anche avere più livelli logici collassati in un unico server fisico. Quando si sviluppa, chi di voi l'anno scorso ha fatto il corso con gli OI? Avevate tutto sul vostro computer, il browser, il server web, l'applicazione, il database, tutto lì e quindi a N livelli logici anche internet collassa, che è collassata dentro lo Quindi tutti i livelli erano collassati dentro un computer. Il, quindi la, la corrispondenza tra server logico e server fisico è variabile e dipende dal, dalla capacità di calcolo che dobbiamo offrire, che dobbiamo essere in grado di, di erogare, dipende dal numero di utenti richiesto dipende dalla mole di dati dalla mole di, di attività che dobbiamo svolgere quindi immaginiamo dei server room con tante server i quali poi a un certo punto espongono i loro servizi su internet sulla rete pubblica internet a cui l'utente poi si può collegare ehm, quindi quando dirò server quasi sempre intenderò da questo, da questo momento in avanti il server logico cioè un livello dell'architettura che svolge una determinata funzionalità poi so che quel server logico può essere mappato su un computer fisico, su 10 computer fisici, oppure essere un pezzo di un computer fisico che fa anche altre cose nel frattempo. Ci interessa relativamente poco. Finché non parliamo di prestazioni, di costi, quanti siano i computer fisici, non ci interessa. Quando, quando, finché parliamo di livello funzionale ci interessano solamente i livelli logici. Normalmente, ecco una cosa che abbiamo detto prima, torno un attimo alla figura, ogni livello svolge servizio per conto del livello superiore. Detto in altri termini, ogni livello fa delle cose e poi chiede, ordina delle altre cose, dei comandi, ai livelli inferiori. Quindi tutto parte dall'utente che usa il browser, fa un click. Il browser a questo punto apre una connessione su Internet, quindi chiede a Internet di aprire una connessione. Questa, il messaggio di questa connessione arriva al server web, quindi chiede al server web di rispondere il quale attiva una procedura a livello applicativo, il quale fa una query sul database. Quindi ogni livello è il capo di quello inferiore, e quello immediatamente successivo. E ogni livello è il server del, livelli, del livello a lui superiore, a lui sovrastante. Quindi va in cascata. Ogni richiesta viene elaborata dai vari livelli, ognuno ovviamente farà una cosa diversa, avrà una funzione diversa, e ogni livello deve solamente rispondere al livello che gli sta sopra. Poi il perché lo sa lui. Il database fa le query senza sapere perché. Perché lo sa l'application server. L'application server costruisce la pagina HTML senza sapere a chi devono andare, la chi lo sa il web server. E così via. Ogni livello avrà le sue specificità. e quindi il primo l'elemento centrale di questa nostra figura centrale dal punto di vista concettuale visto che parliamo di architetture web è il server web allora in questa pagina compaiono le due sigle che sono più vecchie di voi http e html perché abbiamo visto all'estrema sinistra di quella figura di prima il server web è un, live un livello logico applicativo un server di tipo logico che corrisponde a un software che implementa le funzionalità per gestire il protocollo HTTP e cos'è un protocollo HTTP? è un protocollo di rete che permette lo scambio di informazioni tra computer diversi, basato su un meccanismo di richiesta e risposta Quindi quando voi sul browser fate qualunque azione, tipicamente un click su un RIC, questo innesca una richiesta HTTP, cioè fa sì che il, il, il vostro browser e il server a cui siete collegati si scambiano dei messaggi nel formato previsto dal protocollo HTTP, che poi è un protocollo semplicissimo. Proprio perché è semplice e sopravvissuto praticamente invariato fino, fino ad oggi. Se andate a vedere quel grafico là, mentre di tutti gli altri protocolli, anche HTML, versione 1, 2, 3, 3, 2, 5, 4, 5, HTTP aveva allora la versione 1 e la versione 1.1. Oggi siamo ancora nella versione 1.1. Ci stanno lavorando sulla 2, ma è complicata che secondo me non arriverà mai. Non useremo mai. Le cose semplici, robuste, che funzionano bene, vivono. Un po' di noi. Ehm, quindi una cosa molto semplice, adesso la vedremo proprio, si può vedere hm? come ha fatto una richiesta e una risposta HTTP E tutto il web gira su questo. È tutto basato su richieste che arrivano dai browser e risposte che vengono fornite dal web server. Il web server è un oggetto che passa la sua vita ad aspettare richieste. Richieste di cosa? Di informazioni, di file di pagine, essenzialmente pagine. Un server web ragiona la pagina. Una pagina normalmente è un file HTML. Il server web lo accendi non fa nulla, fin tanto che qualcuno non mi fa delle richieste. Quando gli arriva una richiesta da chiunque al mondo, lui risponde. Se ti è richiesto la home page, risponde con la home page. Se ti è richiesto le news, mi risponde con le news. Fine. Questa è la sua vita del web server dell'elemento, del livello web server. questo scambio di informazioni avviene appunto attraverso HTTP, quindi cosa succede? sul browser voi partite da un indirizzo web perché lo scrivete a mano www.polita.it oppure perché cliccate su un link che c'è su un'altra pagina non importa, avete un indirizzo web e con la vostra azione di scrivere indirizzo o cliccare su un link state dicendo al vostro browser voglio quella pagina web cioè che fa il browser è creare una richiesta HTTP c'è cioè un pacchetto dati che si chiama richiesta HTTP, HTTP request, e mandarla a un server web al server web che è codificato nella URL dell'indirizzo il server web vede questa URL capisce che cosa volevi trova sul suo, sui suoi dischi il file HTML la pagina che avete richiesto e te la manda indietro impacchettandola, imbustandola in un pacchetto dati che si chiama risposta HTTP nulla di più complicato um, se lo vogliamo vedere al lavoro sempre che si sì, internazioniamo a tenere no? ci sono all'interno di tutti i browser recenti ormai ci sono degli strumenti di sviluppo lo trovate dentro Chrome, lo trovate dentro questo è Firefox in particolare. Di solito hanno un menu Developer e dentro ci sono vari strumenti che servono di, per, sicuramente di supporto agli sviluppatori, ma anche a noi curiosoni eh, per capire che cosa succede. Quindi, qui su questa finestra che ho aperto sotto, adesso purtroppo questa risoluzione è tutta un pochino impaccato, no? Questa finestra che c'è sotto ci fa vedere che cosa succede. Prendiamo un sito a caso, a scelta. Che sito prendiamo? Quello del poli? www polito. www.polito.it. Ho scritto una URL, batto invio e, e mi è arrivato ovviamente questo sito. Adesso in realtà cosa succede? Se io vado a vedere qui ci sono varie mh, viste no? che posso attivare in questo strumento di sviluppo. Al momento concentriamoci su questo network che ci fa vedere sulla rete internet che informazioni si sono scambiate il mio browser col server allora, la la prima riga di questa tabella ci dice che è stato scambiato Allora, vediamo come leggere questa cosa Ogni riga è una richiesta HTTP diversa Quindi una singola pagina corrisponde a molte richieste HTTP Di solito la prima richiesta è il file HTML che descrive la pagina e all'interno di questo file HTML sono richiamate tante altre risorse aggiuntive, ad esempio le immagini, i fogli di stile, i font, gli script, eccetera. Quindi il browser dice, io non so cosa sia la pagina www.polito.it, chiedo al server e lui mi risponde. Fermiamoci per un momento qua. Il passo successivo sarà, il browser analizza quello c'è scritto nella risposta ed eventualmente si accorge che deve fare altre richieste per raccogliere altri pezzi che gli servono però per ora fermiamo, eh, pensiamo alla prima riga poi vedremo le successive la allora, prima riga è il protocollo mi dice il mio, browser, il mio browser ha chiesto una pagina a questo server www.pulito.it questo server ha risposto con un documento un file di tipo HTML di 7 KB e qui ci sono i tempi che ci ha messo a farlo no? questo tipo di richiesta è stata un'idea in 300, 260 millisecondi il che tiene, presente, tiene conto di vari tempi diversi quindi ogni colore è relativo a una fase diversa di trasmissione, ricezione, attesa del nome DNS eccetera come è fatta questa richiesta? l'HTTP eh, prevede due messaggi un messaggio di richiesta e un messaggio di risposta quindi un primo messaggio il browser compone questa richiesta e la manda al server fase 1 mi serve la macchina, ci pensa e poi risponde mandando un messaggio di tutto Come sono fatti questi messaggi? Facili. Questo è il messaggio di richiesta. Sono 10 righe. Questo a destra è il messaggio di risposta. Il protocollo TCP è molto semplice, si scambiano, adesso poi decodifichiamo le principali tra queste linee. Il browser manda al server un pacchettino di byte, un po' di testo. Il server legge le istruzioni che ci sono qua dentro e risponde con un altro po' di comandi, di codici e poi ovviamente gli manda il file che è stato richiesto insieme. Allora, questa è la vista, diciamo così, grezza. Questa che vediamo sotto adesso è la vista colorata, no? quindi è un po' più facile da leggere. Allora, la richiesta HTTP inizia sempre con un comando. Il protocollo HTTP definisce alcuni comandi, 7, 8. Il più utilizzato è il comando che si chiama GET. Si chiama metodo in realtà, secondo lo standard. Quindi, le richieste di tipo GET, sono quello che dice il nome del browser chiede al server di darmi qualcosa. Get, dammi quello. Dammi che cosa? L'home page, la pagina iniziale. Quindi la prima riga, che poi questo, questo maledetto non fa vedere, in realtà la prima riga della richiesta http è questa qua, get slash. Mm? Quindi la, eh, anche nei, nei roll headers me lo fa vedere tutto ma non mi fa vedere la prima riga che è quella di, che contiene il, il comando, il metodo. Però immaginate che sopra questo ci sia ancora una riga sopra con scritto, semplicemente così, niente di più. Get spazio slash spazio http barra 1.1, cioè specifico anche con che versione del protocollo voglio parlare. Fine, prima riga. Poi ci sono le righe successive che dicono guarda, ma questi sono dettagli host www.polito.it questa richiesta la sto facendo a te che ti chiami www.polito.it perché devo dirti come ti chiami? Ma perché magari sullo stesso server sono ospitati tanti siti diversi e quindi quando faccio la richiesta a quel server il server deve sapere di quale sito sto parlando user agent ti dico chi sono io io che ho fatto la richiesta sono Mozilla 5 su Windows 10, Firefox 42.0 mi dichiaro Dico la versione del browser che ha fatto questa richiesta Magari può servirti per personalizzare la risposta Oppure per scopi statistici Se faccio navigazione anonima o cose del genere Questa cosa magari non la metto Tra l'altro l'unico campo obbligatorio è host Gli altri sono opzionali Accept Questo è il browser che parla eh? È il browser che sta mandando le informazioni Al server Guarda, accept io accetto che tu mi mandi dell'html, text barra html, oppure dell'xhtml, oppure dell'xml. Questi sono i formati che io accetto. In realtà c'è scritto, accetto questi formati con una preferenza q qualità 0,9. Oppure qualunque altro formato, asterisco barra asterisco, con una preferenza 0,8. Questo è il modo che ha il browser di dire server, guarda che se la risorsa che io ti ho richiamato, slash, long page, Ce l'hai disponibile in HTML? Preferisco. Se ce l'hai disponibile in formato diverso, l'accetto lo stesso, ma con una preferenza inferiore. Questi sono meccanismi che si chiamano di negoziazione del contenuto. Uh, idem Accept Language. Questa pagina se ce l'hai in inglese meglio, altrimenti dammi quello che hai. Infatti me ha dato l'italiano. Uh, accept encoding se vuoi puoi comprimere la pagina per salvare byte la puoi comprimere con l'algoritmo gzip oppure con l'algoritmo deflate perché io questi due algoritmi li conosco io browser, quindi se tu vuoi compattare la pagina con questo algoritmo, fallo perché io lo so mh, scompattare, se invece non, non, non conosci non sei capace, non vuoi va bene, pazienza, basta che non usi un algoritmo che non sia uno di quelli dei cookie parliamo la prossima volta ehm, e invece vi dico ancora l'ultimo qua parla if modified since l'ultima riga adesso la disevidenza perché si legge meglio se non è blu if modified since dice guarda io ti sto chiedendo la home page slash ma dammela solo se questa home page è cambiata dal 3 novembre alle ore 23 Quella è una data magica quella, no? Probabilmente è l'ultima volta che ho aperto questo sito su questa pagina. Il browser si è salvato ovviamente una copia di ciò che ha ricevuto, la famosa cache del browser. Il allora si salva tutto so ciò che riceve per poterlo riusare in futuro senza dover ogni volta richiedere al server. Però eh, magari nel frattempo è cambiato. Allora il browser sta dicendo al server, guarda che io ho già una copia di questa pagina che risale a questa data se la pagina che ti ho richiesto è cambiata da questa data, dammela nuova se invece non è cambiata, dimmi che non è cambiata così non me la devi ritare eh, HTTP è un protocollo a un colpo solo richiesta, risposta quindi io nella richiesta ti devo dare tutte le informazioni che ti possono servire per darmi la risposta nel modo migliore non c'è la possibilità di fare un secondo giro eh beh, sì, però magari preferisco no. Non, non, il server non può chiedere al browser delle cose dopo, perché quando il server risponde, il browser riceve e poi finisce, non, non può più. Non, non è un dialogo l'HTTP, richiesta risposta, a differenza di altri protocolli diretti. Non c'è una connessione che rimane attiva. Questo è ciò che ha fatto il browser. Alla fine c'è get slash con un po' di specificazione ulteriore. Cosa fa il server? Il server è che era lì tranquillo, dormiva, stava stava pisolando, sta, gli arriva un pacchetto di rete in cui dentro c'è scritto get slash, un tono carentatorio, dammi l'home page. Eh, obbedisco, sono un server, server. E quindi il server interpreta la richiesta, va a vedere il tutti i parametri di negoziazione del contenuto eventualmente per capire se ha più varianti di quella richiesta, quale sia migliore, se comprimerla o non comprimerla, se è più docente o meno utente, quando è pronto ha il file dell'home page in HTML e è pronto per mandarlo al browser. Prima di mandarlo gli mette davanti una serie di righe di risposte. E quindi la risposta HTTP è questa essenzialmente. Eh, in questo caso è un server molto sulle sue, quindi c'è solamente Apache. Se no, normalmente se abbiamo altri server sono molto più prolissi, vi dicono anche il numero di versione, sistema operativo, eccetera. Così come abbiamo fatto user agent, si è rappresentato. Qui, in questa riga server, è il server che si presenta. In questo caso si è presentato in modo estremamente asciutto chi ha configurato quel server ha deciso di non fornire altre informazioni um, ti dico guarda che la pagina che ti sto mandando last modified il 17 novembre alle 11.30 quindi te la sto mandando perché la sua data di ultima modifica è più recente rispetto alla data che mi avevi indicato tu e la pagina che mi, è, che mi hai richiesto te la mando in formato text bar html tu mi avevi detto che eri in grado di leggere vari tipi di formati e io ti do questo, ti dico che il formato con cui ti sto mandando la risorsa è il formato text bar html che è poi lo standard e sappi che avrai 7245 da, uh, byte di quell'html e che te lo comprimo con l'algoritmo GZIP. Quindi tutte le alternative che il browser ha dato al server, ma poi dammela così, così, così, il server dice, guarda, ti ho fatto questo, questo, questo in questo modo, ho codificato in questo modo con questa lunghezza, con questa data. Quindi ci sono queste 7-8 righe, nella risposta HTTP poi a capo una riga bianca, e poi da lì in poi comincia l'HTML. Eh, se vado a vedere la risposta, dov'è? Perché non me la fa vedere, fa lo stesso. Vabbè. Ehm. Quindi ci sono queste che sono, sono una cosiddetta intestazione della risposta HTTP. La risposta HTTP è fatta di due parti: un'intestazione che contiene questi dati, esattamente questi, e poi una riga vuota e il codice HTML qual è il codice html qui non riusciamo a vederlo ma lo vediamo da qua è questo i famosi 7400 e cosa byte che sono stati restituiti sono esattamente questo, questo è il sorgente della pagina www.polito.it in questo momento, che abbiamo appena scaricato e contiene dei comandi in questo linguaggio html che è il linguaggio di descrizione delle pagine è un file di testo. Quindi qualunque pagina web vi troviate a navigare, la più semplice e la più complicata, alla fine sotto è così. È un file di testo con dei comandi. E questi comandi sono scritti in un linguaggio che si chiama HTML E questo file vi è arrivato grazie a uno scambio di messaggi HTTP che come avete visto è semplicissimo. Potremmo crearli a mano i con le richieste HTTP. Bastano, il minimo, l'ho detto, sono due righe get slash http 1.1 a capo host due punti il nome dell'host sono 50 caratteri e poi serve risponditi dal file tu scorpori l'intestazione e hai esattamente il file in questo caso il file html potrebbe essere un pdf, potrebbe essere un'immagine potrebbe essere qualunque cosa questa è la semplicità poi ovviamente cosa se ne fa il browser a questo punto di sta roba qua allora, per fortuna il browser non mi fa vedere questo quando clicco sulla pagina. Questo è il sorgente della pagina che c'è. Il browser lo prende e lo interpreta. Il server e il browser trova che a un certo punto ci sono dei... Adesso questa pagina qua è, è poco leggibile dal punto di vista del codice però ad esempio se andiamo su questa pagina e vediamo che a un certo punto c'è scritto il mondo della ricerca qui ci sarà scritto il mondo della ricerca no? eccolo qua il mondo della a capo ricerca questo testo il mondo della ricerca se ci clicco sopra è un link che porta a quest'altro indirizzo che sarà la pagina ricerca e subito dopo cosa c'è il menu del, menu del mondo della ricerca sono le varie voci che compaiono o scompaiono adesso questa parte di comparire e scomparire è arrivata molto dopo negli anni rispetto a quello di cui stiamo parlando oggi quindi cosa fa il browser essenzialmente? legge questo e sulla base delle indicazioni che ci sono scritte qui dentro le impagina me le mostra e rende cliccabili le cose che l'HTML dice che devono essere cliccabili essenzialmente quelle che sono racchiuse dentro un tag che si chiama A questo A sta per Ancora cioè link ma i comandi HTML più importanti saranno una decina anche qua Poi, ce ne sono 200 ma i più importanti quelli che diciamo, l'ossatura principale sono molto pochi sono molto semplici per fare un paragrafo, per fare una lista puntata, per fare un, una tabella, eh, per inserire un'immagine, eccetera. Ecco, cosa non c'è nell'HTML? Non ci sono immagini, è un file di testo, ad esempio. Quindi ogni qualvolta all'interno di una pagina devo inserire un'immagine e questa immagine dovrà essere reperita dall'esterno. Vediamo un po'. Ad esempio, qui c'è un'immagine menu ateneo.jpg. Allora, ogni volta che voglio inserire all'interno di una pagina un'immagine dovrò necessariamente in quel punto della pagina inserire un comando, in questo caso il comando image, che dice inserisci un'immagine la cui sorgente, la cui source è questa. E questo che cos'è? È, è un'altra url di un'altra pagina. Web. per cui il browser che ha come scopo quello di mostrarti la pagina a un certo punto alla fine della prima riga abbiamo detto ha ottenuto la HTML. legge questo html e man mano che lo legge si accorge che gli mancano delle cose perché la HTML fa riferimento richiama per degli altri file in particolare immagini ma non solo Qui vedete qua il tipo di dati che sono letti, JPEG sono immagini, CSS sono fogli di stile, JS sono script, JavaScript, tutte cose che mh, eh, vedremo, PNG sono immagini, eccetera. Ma se vi concentrate anche solo sulle immagini, questa pagina contiene tutta una serie di file inclusi, in particolare sono, se non sbaglio, non c'è scritto da nessuna parte, a ah, 37 richieste. Quindi quando avete aperto quell'home page in realtà non avete creato una richiesta HTTP ma una più 36. Una l'avete fatta voi perché avete scritto l'indirizzo. Le altre 36 le ha fatte il browser di sua volontà perché dentro quella HTML che ha ricevuto dal server erano indicate delle risorse nuove che lui non aveva. l'altra cosa da dire è la prima colonna qui c'è scritto 200 in quasi tutti i casi questi codici qui sono il codice di risposta del server in realtà è la prima riga del server la prima cosa che dice server è da un codice numerico che rappresenta l'esito della funzione 200 è ok 200 significa ok cioè tu mi hai chiesto get io te la do in alcuni casi, quindi normalmente ci si aspetta che la risposta sia 200 in quest'altro caso vedete che è un 200 cached, cioè la, il file che mi hai richiesto non te lo dà, cioè la risposta va a buon fine ma io non te lo do il file perché ce l'avevi già if modified things, quello che ho io non è più nuovo del tuo e infatti la risposta è del tipo Guarda che l'ultima modifica era del 2013 e quindi il file non te lo do. Quindi sono i vari modi in cui il server può rispondere. 304 è un codice che dice not modified. Ah, di nuovo, non, non è stato modificato e quindi non ti rispondo. Ci sono anche lì una manciata di codici i due sono i codici positivi, è andato a buon fine. Quelli che iniziano con 3 sono i codici per cui. La risposta può essere data, ma non è esattamente quella che ti aspettavi. Ad esempio, tutte le direzioni, chiedo una pagina, poi da quella pagina vengo rimandato a un'altra. Sono tutti i codici miso 3. I 4 sono gli errori utente, e i 5 sono gli errori del server. Quando voi scrivete un indirizzo che non, che non esiste, il server risponde con un codice che è 404, page not found. Probabilmente l'avete già visto, 404. No? Perché dice guarda che tu, browser, mi hai chiesto una pagina che io non ho, colpa tua, eh. Quindi, errore utente mentre a volte invece il sito va in crash e non funziona sono un errore tipo 500 server error quindi il server è giù, non funziona, si pianta, non si collega col database e quindi sono, di fatto sono l'applicativo dà l'eccezione e viene riportato con un errore, un codice 5 questo è il mondo dell'HTTP nel bene e nel male non c'è molto di più nel bene, abbiamo già fatto dei complimenti è semplice, eccetera eccetera il protocollo HTTP è molto semplice da implementare il linguaggio HTML è un linguaggio abbastanza articolato ma le basi sono semplicissime da imparare adesso qua non interessa se volete in 5 minuti navigate su questo sito e capite e imparate le cose di base se già non è, per chi non ha eventualmente già fatto dei corsettini o non si è già dilettato su queste cose in precedenza quindi, vent'anni fa, programmare web era facile. Avevi scrivevi la in HTML, inserivi delle immagini dove serviva e poi avevi un server web e, una, um, e un browser che parlavano tra di loro. Allora vi riassumo questo su questa figura perché poi la prossima volta questa figura la faremo crescere e man mano che vedremo nuove tecnologie le okay. aggiungeremo qua Allora qui abbiamo l'utente il browser e il server web ciò che abbiamo visto finora, ciò che abbiamo fatto finora è l'utente che attraverso tastiera mouse cioè scusate, mouse e tastiera ha inserito un indirizzo nel browser il browser ha preso questo indirizzo e attraverso la rete internet l'ha mandata al server web del Politecnico. Il server web del Politecnico ci ha pensato un attimo, ricordate che erano 260 millisecondi di tempo, ha reperito il file HTML che mi serviva, quello che abbiamo visto, e l'ha spedito in una risposta HTTP al browser il browser ha preso questo file e ha attivato un suo motore di layout interno un motore di impaginazione interno che capisce l'HTML e lo trasforma in caratteri sullo schermo quello in alto, quello in basso, quello rosso, quello blu, quello sinistra, quello destra dentro l'HTML però ci sono altri comandi ad esempio quelli per includere l'immagine che fanno sì che il browser faccia altre richieste verso in questo caso lo stesso web server il quale risponderà non più col file html ma con un file di immagine che fa lo stesso viaggio e torna qua e verrà usato dal motore di impaginazione per inserire l'immagine giusta nel posto giusto alla fine di tutto questo il risultato è che il browser ci mostra sullo schermo la pagina finita questo è il meccanismo di base due pillole una che poi ci darà da pensare dopo è la prima richiesta cioè quella del file HTML e la richiesta successiva ad esempio quella del file delle immagini dal punto, dal punto di vista del server sono richieste completamente separate e indipendenti eh, l'altra L'altra pillola è questo, è un grafico dei software che si usano come web-server più diffusi al mondo. E vedete che questi prodotti ce ne sono una manciata, di cui ce n'è uno più diffuso che è Apache e altri che si contendono, diciamo così, il 20% rimanente, ma sono tutti prodotti standard. Quando parliamo di web-server non dobbiamo scrivere una riga di programma. Scegliamo quale tra questi prodotti installare... E funzionano tutti nello stesso modo, perché fanno tutti lo stesso lavoro. Rispondono alle richieste HTTP. A giovedì.